Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DiamondX e Marco007 e oggi faremo i livelli extra di Gian Bassio. Allora, iniziamo col prendere Gui a Marco. Dopo di Prima abbiamo dovuto sì. rifare la registrazione perché c'era. perché lui ha preso Adelaine al posto di Gui. Eh.. Uh -huh. ah. Aaaai! io Non lo prendere al volo! Aspetta, che si rallenti! E quando aggiungeranno altri amici di sogno ci vorrà un'eternità! Voi vero! Ok, vai! Cioè. Che cos'è? Ah, mi stai seguendo qui? Lancia i fulmini! fulmini oscuri! Di una, di una provenienza dubitabile allora Made in, in china <ride> no settore A iniziamo Primo li vado a essere mangia i tuoi amici oddio oh, com'è che com'è si faceva a ah, oh. <ride> <ride> <ride> hai fatto il curling Yay! curling guru splash Yeeee, yeah, addio. Ok, veramente dobbiamo prenderlo. Perché mi togli lui? Andiamo! Ti sparo. Aspetta. Ma che vuoi fare? Muoviti. Vabbè, fallo, fallo strada facendo. Volevo, volevo provare il suggerimento. Niente. Ecco non <ride> dovevi fare con questo acqua più ghiaccio eh, ah giusto eh, sicuro. Però non hai sicuro non sicuro ma ti fanno fare un'altra cosa ecco qua No, tu sei utile cui io mi sto aiutando ah si sì. io sto distruggendo i cubetti di ghiaccio no aiuto ucciso ah, Jamal Bama Potevamo avere Jamal Bama? No, non potevamo Sì che potevamo No, non potevamo. Perché lo dici solo Sì, ma da no, quale parte guardi? Idiota Dillo quando vieni Ma scusa Cili, Cili sta morendo Ah davvero? Magari è troppo stupido No perché me l'hai fatto tu? Me lo doveva fare Cili Non così <ride> Forse tu non puoi fare quello che faccio io No voglio Voglio semplicemente uh, Avere il curling gelo ma lui vuole, vuole, farmi fare il tiro amici Ah, adesso ci sono tutte le abilità, adesso mi mangio io Lo Il vento mm. Ma mm. si è andato troppo indietro cioè, se, questa l'abbiamo già fatta con Rick Rick, <ride> Rick è l'abilità volo Ti ricordi? No, prima devi fare un attacco Ah no, è uguale a un'altra cosa. Ok, Olivia, ci scambiamo Perché? Perché lui può farlo meglio di me. Cioè, così io alzo e lui deve fare l'effetto a me. Okay. Perché se no io devo alzare, farla qua e farla qua. Lo sai che c'è anche l'effetto contrario, non c'è la cosa contraria. Usa... No, non c'è l'acqua. Allora la faccio io. Perché l'acqua distrugge queste questi lamette. La queste lamette? Queste lamette, vedi. Toh. Wow, uccidi, sta morendo, ma tanto però. Ecco, ora non più. Cioè, sta morendo comunque, ma non tanto. Quindi... Oh, yeah. <coughs> Oddio, sto cosa mi sta risuonando? Cosa? Questo qui. Mi arriva tutta l'aria. Basta. Sì. Ok. Uh, Sfruttire così in battaglia. Ti conosce un sedere! No, Frosty! Dato la sedere. delusione! La delusione sì. in persona! La? Delusione in persona! Ok, me lo mangio io. Tipo. Ma le... no, aspetta, non ci serve, abbiamo uccidli, abbiamo... <ride> <Ucciso, ride> però. Brucia! Brucia quel sedere! Ops! Ecco, bravo! Tanto ce l'ho io al fuoco! Uccidete! Vabbè, almeno posso patinare Posso realizzare il so, mio sogno del pattinaggio su ghiaccio. È già finito, il tassello io andiamo su! Non su... Sulla, sulla stella un attimo no dai mi sa che l'abbiamo già preso andiamo. andiamo nel caso poi eh, torniamo tagliato eh, e vi facciamo vedere dove sta <coughs> non sei divertente tu invece sei quando tu sei ah ho vinto io ma che costo ho vinto io? Ho vinto io, nel senso ho vinto io di monete. Ah, si, sì, tu... ho vinto io. Tu ne hai prese 19? Sì, e guarda dopo il numero che Mi dove... è Ne hai 4... preso 49. Comunque perché... non l'abbiamo preso. Ma siamo sicuri che c'era? Sì, c'era. Secondo te non c'è, c'è sempre. Ok, ora niente, ci vediamo a fare Ok, ragazzi, ci siamo. Siamo praticamente nella scena finale, più o meno. Dove le, le, siamo un meno 6. E qui c'era un passaggio segreto. Che ha scoperto Marco. Evivo. Ok. L Avevo detto io, che l'ho fatto una passata. Io sto schizzando. Stavo cadendo, Quando mi daranno il premio Nobel dirò, dirò che tu mi hai schizzato. Guarda, io scivolo su loro, fermo, non li uccidere. Io li uccido. Guardami. Sì, lo so. No. mo l'hai scoperto. Io, no. io lo uso da, da ore. Sì, no, no? Da ore, perché. perché ultimamente ok così. pronto? Eeeh, spacchiamo il sederino a, a chi è inutile Il siberino il sederino. tipo le, le persone quando hanno visto Dado Pagos dicevano ehi se ogni nemico con un'abilità può può essere impossessato perché Dado Pagos no sarebbe bellissimo avere Dado Pagos in squadra io invece no nessun Dado Pagos avete cibi mi piace sì, c'è sì. Banzi, c'è Bonkers, c'è DDD che sono tutti degli obesi schifosi, Però non c'è Dado Pagos. Dado Pagos è un obeso di schifo. Eh. Perché non c'è? Ah, è vero. Beh, non è che sia meglio di DDD. No, no, no, no, no. Ok, 12 minuti solo per il primo livello, eh? Va bene che abbiamo fatto... Vabbè, soltanto dopo. perché l'abbiamo fatto due volte. Poi no, per voi non è 12 minuti. Ah, lo so guarda tu li hai preso il zero io 107 grazie Sono ma non importa questo abbiamo tenuto due pezzi e no? poi io ho preso l'iride ok yeah. ora ci cioè, dirigiamo verso il settore noi non stiamo proprio considerando le, le immagini infatti a chi in no nel senso non stiamo dicendo tipo secondo me questa immagine di questo gioco noi non stiamo dicendo niente non lo stiamo considerando settore B considerando sì, sì. comunque questi livelli extra insomma, non sono un po' un po' un po' un Io un po' un po' un po' un come again po' un posso fare, vediamo mi se facessi così? Sì, ma le abilità di vento sono molto... Guarda, plano pure. Sono più troppo... Ok. Sì, sì, ciuf <ride> Kirby. Perché non <ride> Kirby. Oh, guarda, ci insegnano a usare il treno. Come se non l'abbiamo mai usato. Non l'abbiamo no, mai usato. Sì che l'abbiamo usato. Quando? Ehm, tipo altre tre volte? Io non mi ricordo niente. No, non mi... come fai? La prima abilità, amico che abbiamo usato è stata. è stata quella alla O di wispy Sì. Sì, lo so. No, l'abbiamo Eh? La è Vabbè, se, vabbè, lascia stare. Uh, no, l'abbiamo la usata questa già, sì. Punto e basta. Vabbè. Mm. Scusami, vuol andare giù. Giù. Vado re tu. vado di. Vladoro si Sì, se provate a saltare. Quando siete sotto sopra oppure su una parete mm. succederà no, questo. Riuscito. No, ah. non ci riuscito. Ok, che, che razza di salto fa? Salta. C'era il biberon con il lago Quadro di! Quadre di! Aiutanza! Stavo per cadere! Oh. Evviva! Questa è una mosta di Kirby 64! Ok, comunque adesso io salto e poi. No, no, no, no, no, Guarda, cioè, questa, questo bastone in Kirby è veramente abnorme. Cioè. Eh, Seggio, eh. è sì. questa, quella di Kirby 64. Sì, sì. È. è vero. Ma che cioè? Smettila di stare sopra il nostro. No, è Choo! è Hai ucciso la punta! Eh, mi dispiace! Non l'ho fatto! <ride> uh, guarda quanto più corpo! Papà! Vai colpisci tanto, pie Mamma mia, il bastone è troppo pie... Yeee, yeah, viva! Ci serve il fuoco, però... Non è vero, non ci serve un cacchio. Fuoco è inutile. Fuoco. Io lo prendo al posto del fuoco, oppure al posto di te. No, no, al posto di me si farà qualcosa nel, nel terzo livello. Tu sai che stava per cucinare. Appunto, sì, terzo. lo so, ma lui è inutile, quindi non deve cucinare ok abbiamo finito il livello guarda ha provato a copiarmi no? no, no. non voglio stare in coppia con lui mi fa male la schiena e smetti di sederti così yeh non sono in coppia con lui no. con Kawasaki Attentos, ho vinto io grazie Kawasaki per il tuo peso Elsa. ho vinto io no ho vinto no, io ho vinto io per il suo no le ho, Lei, ho vinto io hai vinto tu sì. solo perché hai avuto il coso appunto mio, mio eh mio... il bonus non c'entra. C'entra, c'entra. Ok, questa qui è l'abilità mega spada. Di che gioco, Kirby ah, 64? Veramente lì c'era l'abilità la, Basta... mega taglio. Basta venire spada con spada con spada. No, sp taglio, taglio con taglio. Taglio. taglio è... No. Con taglio. Taglio. Taglio. taglio con taglio e il mega taglio. Vabbè, io volo. Vabbè, voliamo. Voli tu, tu, tu, tu, tu, tu. Non è che una di queste abilità ci serve? Oh, splash più, più, più cose. Mander! Questo è due. No! Oh. No! Thank you. Kawasaki! Questo è comunque di 64, questa roba. Davvero? Cosa effetto? È il contrario! Lol! Vediamo un po'. Beh non fai nessun danno! Ti ho già, già uccisi io. Mi davate fastidio. Tu mi davate fastidio. Ah è vero. No, il, praticamente sono, sono due host unite. Bravo, ma... Perché una non me la ricordavo. Pigeon è morto. Pigeon Salto c'è una che fa. Ah no, quella non è di me. Kirby 64, quella è di un altro giocatore. Ho paura di perdere il pezzo, non mi pare. No. Questo è il secondo livello? No, è il terzo. Sta qui. L'abbiamo preso quello del secondo? Sì. Sicuro? Sì, con il terzo l'abbiamo preso. ecco, oh, Eccola. tantissimo Mamma, ho perso la. Ho Ma... perso il treno. No, ascolta com'è. Allora. Mamma, ho perso il papello. No, no oh, non. <ride> non <è risulta. ride> No! Ok. Meno male che sei morto solo tu perché qui okay. io lo voglio. Vabbè, silenzio, sì, ascolta. Uh, mamma ho perso il razzo. Mamma ho perso l'aereo. Mamma ho perso il treno. Mamma ho perso il taxi. Mamma ho perso l'ascensore. Papà ho perso mamma. E volei per finale. Che la mamma se ne è andata. Perché non ce la facciamo più che perdeva tutto tra un po' perdeva pure la festa <ride> mamma ho perso la festa papà ho perso la partita di football allora, football? Tu... si sì. no ci hanno intrappolati andiamo avanti però bisogna bisogno di acqua tu? no Kirby. Ah. prima dici che hai fame? E dici che sei tu, a voi! Poi dici che vuoi l'acqua! E, e dici che è Kirby. Come fa Kirby a volere fa? Kirby ha sempre fatto No, nel senso. Nel okay, senso che vogliamo. è danneggiato, allora.. Allora vuole. Bravo qui, fai qualcosa di utile tu, vi Aia! Fatto. Io non so come raggiungerlo. E io sì che lo. so Ma, Come dovremmo fare? Ma è facilissimo, ah, guarda so. qui! C'è andato già Ma il buff! Ok, mi ha salvato da una fine brutta. O oh, Plus Ok. E la madonna! Io! Fare il distruggolino! Buon... No, facciamolo anche meglio. Perfetto Ok, where is the tassello iride? E Siamo Perfetto. già a 103 vite. Siamo già a 21 minuti e abbiamo finito. Mm, buon record. Non è Potremmo anche andare a fare un quarto livello. Ma non ci sarà perché noi... Perché, perché, perché iniziamo perché... il mondo nella prossima parte? No, fa niente. No, no, noi no. dobbiamo raggiungere la mezz'ora. Sì, ma se No, non fa niente. No, non fa niente. No, non fa niente. No, non No, Perché? No, non fa okay. No. Oh, no, no, ora no, posso no. scegliere una abilità visto che questo è l'ultimo livello. Quindi se mo c'è un mini boss lo scelgo io Certo che c'è un mini boss eh. Ehi, vieni qui, codardo. Smettila di andare in alto, stupido nemico Allora siete cocciuti stupido nemici ecco i mini boss, chi è vividia sempre, sempre vividia sono io giustamente guarda caso c'era un mini boss e io ho la pietra c'è un mini boss volante vai dipingi il mondo con i tuoi yeah. soli così qua abbiamo, <ride> due, abbiamo due, due chiavi liberiamo una qua uh torte torte torte no niente torta Sì, torta Solta per me! Io devo andare a compleanno. Vedi, ne ho mangiato già due. Io domani devo andare a un compleanno, ok? No, non Ma! Ah, ma vieni! Cioè vieni a registrare domani. Boh, no, non lo so. Dipendenza. Da droga. No, dipendenza da cose. Vabbè, quindi abbiamo concluso anche questo video. Nella prossima parte noi inizieremo il mondo 4 che non mi ricordo il nome. E finalmente lui avrà chi? Water di Water de... Water de... Ok ho vinto io Già di partenza più col bonus oh. Vabbè posso... Anch'io avrò il bonus Ah no nessun bonus No Perché abbiamo i tasselli come bonus Meglio Ok Quindi abbiamo finito pure questo mondo Lì Vediamo un po', lista livelli Eroi stellari nello in spazio infinito Si chiama l'altro mondo Ah, è pazzo, sono... mi sono preso uno spavento visto questo livello, non ho completato tutto Ma che cazzo? No, ah, ora, ora leggiamo le descrizioni dei mondi Aspetta Visto che li abbiamo sbloccati tutti anche perché... e anche perché... Ah, solo quattro mondi ci sono Eh sì, si vedeva già da prima perché Dreamland era schiacciato il pianeta Pop era in mezzo e quindi erano quattro. Quindi vai alla lista dei mondi Seleziona Mondo. Seleziona Mondo. E leggiamo le descrizioni dei mondi visto che abbiamo. Allora, Mondo della pace: il Dreamland, un disastro di proporzioni catastrofiche si è verificato in questo pacifico mondo. Kinder ha rubato tutto il cibo. Come osa! Ora Kirby dovrà partire per una grande avventura con un nuovo gruppo di amici. Mondo dei miracoli, pianeta pop. Ah, comunque per dire mondo della pace giustamente viene una catastrofe. Un mm. disastro. Wow. Cerca i cuori oscuri nel mondo... Non si chiamavano Jamal... Jamal cuori. Non eh? si chiamavano Jamal cuori. No, cuori oscuri, non c'era nessuno, c'era il cuore. Boh, vabbè. C'è cioè il cuori oscuri. Nel mondo dei miracoli, ti è inclinato eh, per selezionare potenti abilità amico, mentre Kirby e i suoi amici continuano il loro viaggio attraverso bastinari e verdi Praticamente questa è la descrizione della trama. Ehm, um, boh. Sì, sì. Vabbè, fortezza ombrosa, giambastino. Persino l'imperturbabile metanetosi è stato sopraffatto dall'influenza dall del vantaggio dei nemici. Ma quella è la loro fortezza! Perché sono venuti in questo mondo? Perché? Senza indugio, Sussegugio! segugio è <ride> il miglior amico dell'uomo! Kirby uh, e i su suoi amici mazi, il miglior amico del risparmio! Senza indugio, Kirby e i suoi amici proseguono il loro cammino. E infine, eroi stellari nello spazio infinito. Kirby e i suoi amici si ritrovano nello spazio profondo. Il pianeta Pop è ormai una minuscola luce. Oh. È cambiato, no? no? Una minuscola luce in lontananza. I nostri eroi hanno la forza necessaria per, speriamo, difendere la pace e i piscini <ride> del loro amato pianeta. Diventare una stella luminosa e volante. Evviva tutti i mondi. Ok, quindi. Ah già... sì, mostriamo anche un po' il pianeta. Qua. Cioè eroi stellari nello spazio infinito. Wow. che è uno dei mondi più okay, come come potete vedere adesso noi ci teletrasportiamo cioè, ah qui c'è il palazzo dei sogni in questo mondo e, e come potete vedere ci sono tanti livelli già sbloccati si uh -huh. sì gua guarda guarda guarda al prossimo livello non quello, quello ancora dopo quello lì ecco pianeta idro questo è un riferimento sicuramente a, a GB64 perché? perché ah, ci sono sì. i pianeti vari pianeti mm -hmm. c'è cioè, ah qui c'è un altro si sì, ma quello, quello è un pianeta extra si sì, dove probabilmente io so già cosa si, si chiama, chiama pianeta alfa tipo vabbè vabbè si chiamano quello che ci sono un sacco di altre cose il pianeta caverna è, un altro livello extra aspetta prima di vedere tutto pianeta bianco neve altro livello extra bianca neve e infine pianeta torna Torre. Torre. antica. Ok, livello extra, un altro pianetino. No, pianeti... quello non è livello extra, quello sì. è il livello dopo. Boh, vabbè. No, i livelli poi, extra poi un altro sono i livello... pianetini, i pianetini intorno. Poi un altro livello qui è extra. Non è extra. E lì un, diciamo, basta. Sì, questo qui è un pianetino No, no, no, non è extra. Eh, sì, questo. Vedi che non è sbloccato. Non è sbloccato quello, però quelli proprio senza il simbolo uh, sono, sono pianeti extra. Tu non, la, tu non la sai la tu non gioco tu sei solo okay. tutti i boss comunque non si può andare più in fondo di così e qui c'è una barriera magica aia aia aia aia sì, okay. è un altro pianetino quello è un pianetino speciale vedete tutti i giambastian intorno a quest'altro giambastian gigante Cosa? vedi giun quei piccoli giambastian che stanno eh. ah oh, mio dio Fuggi, fuggi fuggi! Ok, quindi ci vediamo nella prossima parte. Alla prossima, ciao! Ciao!